Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi farò vedere eh, come salvare i completi del CEO anche se c'è poco da salvare mi avviso, però comunque vi faccio vedere come salvare i completi del CEO magari c'è il giubbotto antiproiettile quello nero che è carino oppure il, il jogger eh, marrone insomma è cazzi e mazzi Allora, eh, prima di tutto questo eh, lo potete fare da soli quindi eh, potrete salvare i completi da solo allora per prima cosa dovete diventare CEO una volta che siete diventati CEO eh, il primo passo è fatto ragazzi andate in uh, start online, anzi prima di tutto mettete il completo che vorreste salvare insomma quindi andate in gestione, stile e cercate il completo che, che vi garba di più, quello più che, che vi può servire insomma dai mettiamola così anche se come ho detto c'è poco da salvare nel, nei completi del ceo però comunque sia qualcosina diciamo che c'è insomma quindi io vado a salvare questo completo anche se già ce l'ho salvato comunque lo vado a salvare quindi eh, una volta fatto questo che cosa dobbiamo fare? Andiamo a start online eh, attività create da Roxar e andiamo in sopravvivenza. E andiamo alla sopravvivenza a Del Perro ragazzi. Una volta che abbiamo impostato tutto avviamo la sopravvivenza e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare per salvare il completo da CEOnsol. Un attimino che si avvia a questo punto quando si è avviata la sopravvivenza dobbiamo andare a nasconderci ovviamente andremo qui dietro andiamo a nasconderci nei cessi nei gabinetti come cazzo li volete chiamare ci mettiamo qui e eh, andiamo a, ad aprire il menu interazione andiamo su eh, diciamo su azione dobbiamo andare su azione prima di tutto e eh, spammare un pochino su azione poi andiamo su umore giocatore e spammiamo un pochino su umore giocatore e poi andiamo su luci vestiario ragazzi una volta che abbiamo fatto ciò che cosa dobbiamo fare? schiacciamo il tasto PS andiamo su YouTube, Spotify o lettore multimediale quello che voi avete eh, avviate l'applicazione si metterà in sospensione GTA e quando ritornerete su GTA Online vi apparirà quel messaggio una volta che sarete spawnati in sessione che cosa dovete fare dovrete ritirarvi da ceo e come vedete eh, io già ho il completo che avevo selezionato quando ero ceo quando volevo quando ero diventato ceo a questo punto che cosa dovete fare l'unica cosa che dovete fare è salvare il completo per eh, poterlo mantenere e il glitch è fatto ragazzi spero che questo glitch vi sia utile un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.